mm -hmm. ho tate ti mi se per... Memorie diventano storie che sai, nel tuo riflesso ti riconosci, notte che vai, notte già. di una ci siamo detti a Dio, a volte credi di sentire la sua voce proprio intorno a te. e il tuo sguardo, chiede se quella notte vera. Sai, non te che mai vorrai da me, e perché tu sei a chiamarmi così. Thank you.